dice la Bibbia testimoniate le cose grandi che il Signore ha fatto per lui amè? ultimamente veramente abbiamo tante cose da testimoniare e quindi io voglio invitare la sorella Silvana a venire avanti e testimoniarci un po' delle cose che il Signore sta facendo ha fatto nella sua vita allora, senza emozione allora, dal mese di febbraio ho io avuto un problema, avevo una nasciste all'ovai a destra, dal rene all'ovai a destra e portava un sacco di dolore al rene, alla vescica, eccetera. Dopo due o tre mesi che io ho iniziato a predicare, a venire in chiesa, a pregare, eccetera. Allora io pregavo per non avere un intervento che non 15 anni e dicevo speriamo che non succeda come 15, ma avevo 15 anni fa eh, per toglierlo. Comunque lunedì siamo stati io e mio figlio a fare questo addome completo per vedere che avevo sempre il dolore, dicevo, forse non si è tolta proprio. Mm -hmm. Siamo stati da lì il mio figlio e mi sono fatto questo addome. E disse signora si signor, signor, signor, prima di farmi l'addome, disse signora si signor, fa, signor, non vi dico che affebbra nel computer, avevate una ciste come 5 mm, come un vediamo che avete fatto qualche cosa io veramente dissi ho, piaciuto, dissi, ho fatto una cura però non dissi la cura che avevo fatto lei mi ha fatto l'addome su questo addome mi ha fatto dice, ma avete fatto una cura ecco sì, mi sì, ho portato una radiografia del mese di febbraio che io avevo questa cisti molto grande e lei diceva vicino a me forse non è da curare ma da operare eccola qua si vede da lontano eh, chi non vede ah, no, no, ch comunque è una, bellaina, ah, sì, è è una bella scelta sulla parola dalla prima e l'ultima che ho fatto lunedì scorso eccola qua e lei disse che non c'era niente più era solo però adesso questo dolore che io portavo che porto ancora dice solo causato da un, un una, una cosa nervosa quando sto nervosa mi prende questo dolore al rene che tutta la notte mi fa male eccetera. però dice non ti di preoccupare comunque non c'è niente più Grazie. e questo mi sono recata senza cure, senza medicina ho pregato e pregato